volgarità più grande ma l'espressione di questo ministro va in questa direzione storicamente alla gente molti chi detiene il potere ha detto se tu hai fame e leggi un libro il libro non ti fa passare la fame quindi rimani ignorante non leggere i libri perché la tua fame passa con altre cose ma facendo rimanere ignorante la gente il potere ha sempre fatto quello che voleva perché oggi come diceva Machiavelli la differenza sta in chi sa e chi non sa chi sa comanda chi non sa è vittima di chi sa ecco perché l'insegnamento oggi nelle scuole e nelle università dovrebbe provocare una forma di resistenza a questi valori che la società oggi afferma e invece purtroppo i nostri giovani con tutte le riforme vengono spinti sempre a rispondere alla domanda se studio questa materia cosa posso guadagnare dopo e, e quindi